L'Expo dell'Economia di Comunione è presente anche quest'anno all'Opiano Lab. Qual è la caratteristica che ha? Eh, posso tenerlo. Ecco. L'Expo quest'anno dell'Azienda in Rete 2012, la terza edizione di Expo all'interno di dell'Opiano Lab, ha una caratteristica molto speciale, una forte presenza di giovani e i giovani sono una presenza che anche dagli anni precedenti è perché è un momento di incontro, di conoscenza, di approfondimento tra generazioni, generazioni di imprenditori più adulti, più che hanno esperienze e la donano, e giovani che portano fiducia, speranza e entusiasmo. Quindi il desiderio è che in questi quattro giorni avvenga veramente uno scambio, in maniera reciproca, per trovare risposte al lavoro, all'innovazione, ma soprattutto alla creazione di nuovo, nuove imprese. Ecco, abbiamo qui presente un incubatore di impresa regionale, abbiamo qui presente il progetto Policoro che nel sud Italia genera nuove imprese e quindi vorremmo proprio che fosse un'occasione d'oro per tutti coloro che sono qui presenti. Ci sono anche delle novità dal punto di vista dei contenuti, delle, delle riflessioni? Sicuramente i temi del lavoro sono trattati in un'ottica sotto lo sguardo del progetto Economia di Comunione che mette al centro la persona. Quest'anno in particolare sul tema dei giovani, del lavoro ma anche delle donne. Qual è il contributo del genio femminile o anche il contributo della donna al mondo del lavoro in maniera complementare a quella dell'uomo? Le tavole rotonde che ci saranno all'interno della Convention e del, del progetto Economia di Comunione Italia saranno proprio su questo taglio ma anche sui progetti di formazione per i giovani, le summer school che sia in Italia che in Europa quest'anno sono state tantissime e che ci hanno fatto vedere che sono proprio il punto di partenza per poter formare i giovani a creare imprese ma anche ad essere loro uomini che vivono l'economia di comunione.